Buongiorno a tutte a me. finalmente sono ritornata dopo una lunga assenza, eh, diciamo che Arita mi ha fatto un pochino tribulare tra la gravidanza e, e anche il parto, diciamo che 3,9 kg si sono sentiti tutti, è stata abbastanza difficile, però va bene, dai, adesso è qua con me, fa la nanna, è una brava bambina e sono contenta, è andato tutto bene, quindi... Rieccomi qua a scassarvi le balle con i miei video stupidi. Visto che sono in tema, oggi volevo parlarvi di allattamento al seno. Eh, ovviamente eh, una mamma ha tutto il diritto di scegliere se allattare al seno o non allattare al seno. Non è un problema, non si è meno mamme quando non si allatta al seno. Eh, per tutti i motivi del mondo, per scelta, per, perché non, non, non arriva al latte ognuno ha il diritto di scegliere sul proprio corpo io eh, ho scelto di allattare eh, li ho allattati tutti e quattro e anche da Rita eh, ho deciso di fare questa scelta e mh, finché ce n'è, finché riesco lo porto avanti come tutte quelle che allattano al seno sanno, purtroppo non è così semplice andare in giro ed allattare, perché eh, la gente purtroppo ancora, ancora ha dei grossi pregiudizi sul fatto che una donna allatti in pubblico. Io sinceramente non ci ho mai visto nulla di male e non mi sono mai, mai dico mai, vergognata di tirar fuori un, il seno eh, ed allattare in pubblico. Mm, lo vedo una cosa totalmente naturale e mm, non sto facendo nulla di male, sto allattando mia figlia, eh, e, mm, le sto dando la vita, le sto dando tutto il nutrimento di cui ha bisogno, non mi devo vergognare per questo. Scusatemi se mi vedete dondolare, ma sto dondolando lei. Eh, perché lei quando mangia è una scassaballe e quindi vuole essere dondolata perché le viene la malarietta nella pancia perché eccetera eccetera eccetera e quindi la devo dondolare mi vedrete dondolare tornando a noi eh, vi ripeto appunto non mi sono mai vergognata di tirare fuori il seno in pubblico eh, nonostante le occhiatacce delle persone molte volte, molto spesso sono più le donne che fanno fatica ad accettare questa cosa più le donne degli uomini eh, più le donne anziane eh, rispetto alle giovani eh, forse per una mentalità diversa dalla nostra. Sì, amore? Vuoi far parte anche tu del, del video? Sì, amore. Ecco, sono tornata eh, niente, doveva digerire. Ovviamente ha digerito addosso la mamma e quindi la mamma adesso profuma di latte. Vero, amore? Sì, è buono. Buono il profumo di latte, si sì, amore. E quindi niente, appunto, stavamo dicendo che sono più le donne anziane, probabilmente per una mentalità un pochino diversa dalla nostra, eh, ripeto, non ci vedo nulla di male, il latte è vita, il latte della mamma soprattutto è eh, vita, eh, se ce n'è usiamolo ovviamente senza che la mamma si stressi, se la mamma vuole perché il corpo è il nostro e decidiamo noi, non ci dobbiamo stressare, non dobbiamo dare retta a nessuno, nessuno. Siamo noi che decidiamo, sappiamo noi quello che è bene per i nostri bimbi e quindi se riuscite allattate, se volete allattate e chi se ne frega, tirate fuori le tette tanto le donne in spiaggia lo fanno sempre perché noi non possiamo, non stiamo facendo nulla di male quindi ciao a tutte, vi ringrazio per avermi dato retta anche solo per qualche minuto ci vediamo alla prossima, un bacio da me e un bacio da Arita che fa gli stessi urli di Arita Frank del bacino amore mio ciao